Ciao sono Luca di Mr. Gadget, nel giro di pochi minuti andremo a vedere oggi due prodotti molto interessanti ben due scatole per due tagli diversi dell'assalto di Samsung alla fascia media del mercato in una mano il Galaxy A6, nell'altra il Galaxy A6 Plus assalto alla fascia media del mercato per me vuol dire che questi sono prodotti che vanno eh, a scontrarsi frontalmente con eh, i prodotti di huawei sappiamo che eh, huawei eh, ha una percentuale altissima di mercato tra i 200 e i 400 euro sarà curioso vedere come il mercato accoglierà questi prodotti che sono molto completi hanno un ottimo hardware e un prezzo tutto sommato molto competitivo 309 euro per il modello con un display da 5,6 pollici 369 euro per il modello con un display eh, da 6 pollici sono entrambi schermi super amoled ma vediamo quello che contiene la eh, confezione beh ovviamente il telefono eh, non andremo a vedere adesso i eh, dettagli sul eh, dispositivo eh, al di sotto del dispositivo eh, bellissime istruzioni e poi eh, il carica eh, batterie eh, di eh, Samsung ovviamente all'interno della confezione c'è anche il famosissimo piripacchiolo eh, che serve per accedere agli slot per le nano sim o per, le, per la micro SD. Eh, nella versione dual sim quella che verrà messa in vendita non tramite operatori ma sul mercato libero ci sarà la possibilità di inserire contemporaneamente due sim e anche una micro sd eh, le cuffie con l'attacco da 3 mm eh, e mezzo e poi il cavetto dati qui purtroppo c'è una notizia eh, negativa perché il connettore è un eh, micro usb eh, insomma sarebbe ora di cominciare a fare una conversione eh, condivisa e anche e soprattutto collettiva eh, verso eh, USB Type-C però se volete questo è l'unico Neo che trovo io rispetto ad un prodotto che è altrimenti molto completo e molto interessante eh, stessa eh, dotazione anche per eh, quanto riguarda il eh, telefono invece eh, A6 che eh, vedete al suo interno ha il caricabatterie ha ovviamente eh, anche in questo caso il eh, cavo per il eh, trasferimento dati e anche per ehm, ovviamente la ricarica, e poi le cuffiette, anche in questo caso con la presa da 3,5 mm. Questi sono i prodotti visti da vicino, uno con la diagonale da 5,6 pollici, l'altro con la diagonale da 6 pollici, in realtà non è l'unica differenza perché all'interno poi c'è anche un processore diverso, è un processore Exynos per il modello A6, esattamente il 7870, e invece un processore Qualcomm Snapdragon 625 per il modello A6 Plus. Sulla parte posteriore c'è un'altra delle differenze fondamentali, una fotocamera per A6, due fotocamere, per A6 Plus. Eh, di fronte anche, altra eh, differenza, 24 megapixel per eh, quanto riguarda il eh, sensore frontale eh, di a6 Plus e 16 megapixel invece per il sensore frontale del modello A6 normale. Adesso eviterei di fare questo parallelismo continuo per dare un occhio a quelli che sono gli altri eh, lati invece del telefono che sono identici. In questo punto il controllo del volume per i modelli con eh, doppia sim, una cassettino per una sim e un altro invece per sim e micro sd. Nella parte superiore nulla da eh, riportare, da questa parte invece l'altoparlante quindi la riproduzione audio, il pulsante di accensione e poi un lato che rimane pulitissimo fino alla parte inferiore, parte inferiore con la porta micro usb e con il connettore per le cuffie da 3,5 mm, sulla parte posteriore oltre alla fotocamera abbiamo anche il sensore per le impronte digitali che viene indicato inserito nella parte inferiore di questo blocco centrale della fotocamera, vale anche per il modello A6 che vedete ha il sensore delle impronte digitali esattamente nello stesso punto. Mettendo i telefoni uno accanto all'altro si vede insomma, essenzialmente la differenza nelle dimensioni, ripeto 5,6 o 6 pollici, da questa parte c'è un display HD, da questa parte c'è un eh, Full HD eh, Plus, eh, entrambi hanno un razio 18,5 noni però cambia ovviamente la superficie complessiva del display, rimane più o meno uguale la proporzione tra eh, schermo e superficie totale del dispositivo che è del 75,3% su A6 Plus e del 75% invece eh, su A6 vorrei farvi notare un eh, dettaglio anche il colore leggermente diverso il bianco leggermente diverso forse non sarà facile coglierlo eh, dalla, attraverso la videocamera eh, diciamo che è molto più fredda la tonalità di colore che è stata scelta per eh, A6 eh, normale mentre A6 Plus ha un bianco leggermente più eh, caldo per quanto riguarda l'utilizzo di funzioni base come eh, quella eh, di, eh, della navigazione in internet vedete che essenzialmente si equivalgono. Vediamo anche nell'apertura eh, delle applicazioni vedete come essenzialmente insomma, in linea di massima eh, la velocità dei eh, telefoni sia comunque paragonabile eh, tra loro. Vediamo anche l'apertura della fotocamera, guardate addirittura leggermente più veloce l'Exynos eh, di Samsung rispetto allo Snapdragon 625 di Qualcomm. Altra caratteristica che abbiamo visto diversa, come detto, è quella della definizione del display. No? Passiamo da 400 addirittura pixel per pollice, 411 per l'esattezza che abbiamo su A6 Plus ai 294 invece che troviamo sul modello A6 normale. Va però sottolineato che entrambi i prodotti hanno un, eh, uno schermo super AMOLED e che tra l'altro entrambi hanno anche eh, l'on screen eh, display cioè quello che appare sul eh, telefono, eh, vedete quando lo schermo è spento no? entrambi sono eh, dotati eh, di questa eh, funzionalità. Eh, stavamo guardando la navigazione, allora torniamo eh, in questo punto per farvi sentire anche eh, l'audio eh, del eh, telefono che io trovo tutto sommato interessante, andiamo direttamente al player anche eh, con A6 Plus. Un volume alto, eh, un volume tra l'altro con una discreta definizione anche per quanto riguarda i bassi. Sentite il volume molto alto eh, da questa parte e vediamo cosa succede anche sul modello A6 eh, normale, il tempo di collegarsi con la rete. Sentite, anche in questo caso eh, un eh, volume forte volume che viene emesso dallo speaker eh, che è messo nella posizione eh, laterale eh, del eh, telefono. Eh, altra particolarità a proposito dell'audio, c'è il Bluetooth 4.2 con ehm, il supporto per la trasmissione stereo dell'audio, non c'è APTX o altre soluzioni, non ci sono altre soluzioni particolari quando parliamo di audio wireless, quando invece utilizzate le cuffie avete la possibilità di utilizzare il Dolby Atmos e questo credo che sia un eh, dettaglio assolutamente importante. Voglio farvi vedere anche il menu della fotocamera perché abbiamo detto 16 megapixel, 5 megapixel, apertura 1.7 e 1.9 per le due foto eh, camere principali eh, con anche la messa a fuoco live, la stessa in pratica del Galaxy Note, eh, del Galaxy A8 e anche eh, del Galaxy S9, quindi una fotocamera completa, l'altra opzione è quella della disponibilità di adesivi che eh, possono essere utilizzati per lo scatto delle immagini e per quanto riguarda gli adesivi è un'opzione eh, che avete a disposizione anche quando ovviamente utilizzate eh, la eh, camera eh, frontale eh, che vi permette eh, di utilizzare questa modalità del primo piano quindi della sfocatura che però in questo caso eh, viene eh, fatta in formato elettronico quindi una eh, sezione quella della fotocamera con la possibilità di girare video eh, a 1080 pixel con 30 frame al secondo sia con la eh, camera frontale che con eh, la camera posteriore eh, come sempre un'interfaccia della eh, fotocamera molto molto semplice ma non per questo eh, poco efficace vediamo anche i tempi con cui la fotocamera è in grado di eh, scattare essenzialmente vedete con la messa a fuoco eh, live avete la possibilità di sfocare la parte inferiore vedete messa a fuoco live adesso disponibile se io scatto anche in questa eh, modalità l'immagine viene eh, ritratta in modo eh, immediato e molto semplice sapete poi che potete attraverso eh, questo eh, menu regolare la, la sfocatura dello eh, sfondo eh, le immagini sono mediamente discrete, buone, eh, con, eh, quando c'è molta luce, eh, ovviamente un po' più di fatica quando invece la luminosità è eh, ridotta. Per dare un occhio a quali sono le eh, differenze, vedete nella fotocamera invece del modello A6, dove non c'è la doppia fotocamera posteriore, non avete la messa a fuoco live, ma avete comunque sempre gli adesivi, entrambi i modelli hanno a disposizione Bixby Vision, quindi la possibilità, inquadrando un oggetto, eh, di ottenere delle informazioni eh, relative che sono pescate eh, dalla rete internet però in linea di principio eh, tanto la fotocamera da 24 megapixel frontale eh, della 6 plus quanto la doppia fotocamera posteriore di a 6 plus ma anche le singole fotocamere entrambi da 16 megapixel della 6 normale devo dire che si comportano assolutamente bene Trovo che questi prodotti siano assolutamente ben fatti, eh, 369 euro e 309 euro con la qualità di Samsung, con display Super AMOLED, con il supporto per Samsung Pay, con la messa a fuoco live nel caso eh, della 6 Plus, sono eh, un eh, prezzo eh, davvero interessante. Certo, si può sempre spendere di meno, si può sempre scendere in basso con eh, il prezzo ma io mh, sono convinto che poi l'esperienza di assistenza, eh, la possibilità di avere supporto al software, la velocità degli aggiornamenti, la completezza anche del software siano degli elementi da non sottovalutare. Ecco perché trovo che eh, questi oggetti siano eh, veramente belli. Non vi ho detto forse che c'è la radio all'interno di entrambi i prodotti che uno ha una batteria da 3.500 mAh l'altro invece da 3.000 mAh e da quello che ho visto fino adesso eh, devo dire che la gestione, il bilanciamento tra funzionalità e eh, batteria è, è più che ottimo. Allora, eh, questo dunque, il modello eh, A6 Plus, ehm, che sto provando in questi giorni. Materiale metallico, insomma, mh, io trovo che siano prodotti eh, ben fatti. Però, come sempre, questo è il parere di chi eh, insomma prova un milione di telefoni e non trova mai eh, pace. Io vorrei sapere in realtà qual è il vostro eh, di parere. E la domanda è, questo Galaxy S6 Plus, vi piace?